Era una colonia agricola, si chiamava, eh, il nostro indirizzo era colonia confinati Pisticci Matera, quello era il nostro indirizzo. Poi là si è cominciato a lavorare, c'era una colonia agricola, poi questa storia qui se vuoi te la posso raccontare in due parole, cioè il dramma di quella colonia fu fatta, perché ha chiuso l'Isola di Ponza, perché a Ponza, dove c'erano magari i Terracini, tutti quei i volponi, tutta quella gente lì che erano degli avvocati, lui, Scorcimaro, che succedeva che la gente, anche il più piccolo contadino, arriva fuori con un base intellettuale, perché studiavano, capisci, lì c'era per esempio i Terracini, eh, c'erano tutte le tavole da otto a mangiare nelle messe una volta in una tavola, ma loro mangiavano, mica loro ti spiegavano che dovevano, cioè era il momento che lo potevano fare. Allora, cosa si darà ragione per il 90% di chiudere l'isola di, di Ponza? Hanno trasferito una parte a Ventotene, una parte come l'onorevole Bigi, Bonini, sono venuti in colonia da noi a Pisticci, La Cal colonia lì, ma sono via me che era quasi 3.000 confinati, dopo lì c'erano poi anche non i politici, ce un po' di tutti i colori, c'erano poi le spie, era tutti... io ho, ho operato lì per tre anni un trattore, arriviamo alla direzione, in questa colonia, poi ci mandano, c'era una baracca lì, eravamo... Allora, eravamo 17 18 ci hanno messo in tre baracche io sono andato in, <ride> poi, poi sono andato dentro ce ne già degli altri che erano lì cari compagni siamo fortunati che l'unione sovietica sta allargando i paesi del socialismo quello è un popolo che è una favola spiegavo... io spiegavo tutte quelle cose <ride> Perché avevano poi occupato la Svezia, la Norvegia e la Lituania, avevano occupato in quel periodo. Allora dicevano hanno allargato i paesi del... E non mattino una ha malattato così, ma vieni qua, te. da dove vieni? E, beh, vengo da Reggio Emilia, mi interperei, eh, sì, provo, ma che, beh, quello che hai detto ieri, sì, ma sei convinto di aver parlato bene io, io porrò del passo un po' eh? ed ero un certo nato un professore di Milano che dopo abbiamo, poi, cioè abbiamo sempre avuto dei rapporti buoni via, anche con lui poi dopo c'erano dei parmigiani lì con noi ma dico mica mi sono trovato bene perché io ero un confinato avevo un vantaggio che ero più giovane degli altri e loro allora capivo Avevo con me un certo Bonini di Villa Seta, Porras, un uomo che avrà avuto 45 anni, la, la moglie a casa con un piccolo podere in affitto, con le responsabilità dei ragazzi, che avevano delle tragedie, però superate sempre senza difficoltà. Allora, vengo a casa del confino con i documenti, lasciano un documento, devi portare in questura. E io vado in quest'ora, busso la porta, se noi sapevamo poi già che era così. Cioè, vado dentro, avanti, chi sei? Un porta, vai fuori. Poi torno a bussare, torna dentro, mi ha fatto andare fuori tre volte, poi mi ha detto, non sai che vieni qui, devi salutare alla romana, e poi ho detto allora, signore, me. Per meno, per meno, ho fatto 4 anni, anni di confine, quasi 4 anni. Io ti ci mando ancora, magari, se io devo stare qui a vivere la sua dipendenza, vado, mi rimandi al confine che io sto meglio che qui. Vai a casa, lui, vai a casa? Cioè, c'era anche quelli...